Ciao, con mia nonna gli zingari ci hanno derubato, i rom sono tutti ladri, sono tutti ladri. Io non ho Io sono un imprenditore, una volta ne ho assunto uno nella mia impresa, immaginale. totalmente inaffidabile. Rom parassiti, rom parassiti. I bambini rom sono tutti il giorno in giro sono I rom sono Sparche. ignoranti, spariti. Tutti i rom sono ignoranti, i rom sono ignoranti. I bambini rom sono ignoranti, i bambini rom sono ignoranti.